Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo arrivati alla fine di questa fantastica stagione di Serie B di Futsal e quindi vogliamo portarvi una compilation delle migliori azioni sia personali che della squadra e farvi vedere il cambiamento e la crescita che si è avuta da dicembre fino ad oggi Eh sì, è una compilation insomma che ricorda anche i momenti più belli, quelli più iconici come magari può essere stato il gol di Conti, il 7-5 a, a San Giovanni che ha chiuso i match quel gol che quanto ti ha fatto sperare nei play <ride> Sì, è stato un gol bellissimo, importantissimo. Penso al gol per cui abbiamo risultato di più in questa stagione, forse. E eh, vogliamo un attimino ricapitolare quello che è stato il tutto, in attesa di video e contenuti inediti. Infatti, ragazzi, stiamo sviluppando dei video davvero assurdi. Vi consigliamo di iscrivervi al canale e di rimanere sempre sintonizzati per non perderveli. Davvero sono dei video incredibili. Niente spoiler, vi diciamo soltanto iscrivetevi al canale perché a breve ci saranno delle vere news e delle vere bombe. Eh sì, ragazzi, come ho detto anche Antimo, rimanete aggiornati sul nostro canale perché usciranno dei contenuti incredibili ed esclusivi con dei veri e propri rappresentanti nel mondo del Fuzza. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Allora, Andiamo a vedere quello che comunque è stato il tuo percorso di crescita nel mondo del futsal E anche quello che magari è stato il nostro percorso formativo mio e di antico che abbiamo iniziato comunque a dicembre Vediamo anche come siamo cambiati noi magari nell'esposizione appunto nel portare questo meraviglioso contenuto del mondo del futsal Te questa stagione comunque come l'hai vissuta, cosa ti aspetti magari anche della prossima? Come crescerai? Oh, questa stagione l'ho vissuta molto bene, poi arrivando dal calcio da molto tempo che non ero felice È stata una svolta, sono stato molto più felice di iniziare a giocare a futsal Quindi mi aspetto di fare lo stesso anche il prossimo anno Possiamo anche dirlo, la differenza sostanziale che hai trovato nel mondo del calcio 11 e nel calcio 5 5 è anche stato quello del gruppo Sì sono stati tantissimi aspetti ovviamente Il gruppo ma il gioco completamente diverso L'ho visto un po' come un nuovo inizio Molte cose sommate che mi hanno fatto ritornare la voglia di giocare Allora ragazzi noi adesso andiamo a vedere Quello che è stata la stagione di Serie B di Futsal di Fabio E dei suoi compagni andiamo a vederlo a tutti. Ciao a tutti ragazzi eccoci qua finalmente Con l'esordio di Fabio nel calcio a 5 tu Sei carico Fabio? stare. Va. Cioè quanto cambia secondo te A livello tattico dal calcio a 5 al calcio a 11? Cambia tutto Secondo me si deve stare più concentrati Non tipo può Strarre. Invece è proprio la cosa che quando ha iniziato a giocare a Calcio 5 hai detto che è bello finalmente. Vabbè, il campo che non rimbalza male la palla. Eh. Eccoci lì nella piazza di Prato. Non l'hai ripreso? vero? Eh. Sì. <ride> Eccoci arrivati al luogo in cui si svolgerà la prima partita di Calcio 5 di Fabio Di Mauro. È una partita che sicuramente sarà divertente da seguire all'inizio e alla fine. Beh, nonostante l'inesperienza, cioè, spero di riuscire a dare il mio contributo più tecnico. Spero di aiutare la squadra con quello che, che so fare, che ho imparato comunque in queste due settimane di allenamenti. Penso che giocherò la Destra, tipo... Eccoci finalmente all'interno del palazzetto Keynes Gramsci di Prato Con le nostre telecamere che vanno subito a pescare Roberto Conti e Vediamo inquadrato Fabio pronto a fare il suo esordio in questa nuova esperienza Tutto pronto e si parte ma attenzione perché entra Fabio Fa il suo esordio quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine Se ne fusca dentro per Conti e arriva il gol E ora vediamo Conti gioca dentro per Di Mauro stop e va Attenzione, buono lo spunto di Di Mauro Che gioca la palla ora Fabio, stop di destra. La sposta sul mancino, Fabio attenzione il sinistro Esce di un niente il tiro ce l'ha e lo va a provare ora! Conti! Viene servito il Gallaf davanti con un passaggio magico. Un Undicesimo gol stagionale. Non fallisce. Game over. Prima uscita stagionale terminata col punteggio di 5-2. No? Il Prato ha dimostrato comunque di avere delle qualità maggiori rispetto al Balsa. Eh, la partita è stata difficile. Abbiamo chiuso il primo tempo in pareggio. Poi abbiamo fatto più fatica nel secondo. Dopo aver preso il secondo e il terzo gol. siamo andati un po' tutti in difficoltà. Io compreso quando sono entrato. Eccoci finalmente alla palestra di Baricella. Se il Balsa cerca punti preziosi per far passare la tempesta ci sarà battaglia tra Virgor, Fucecchio e Balsa sicuramente siamo più pronti rispetto alla settimana scorsa anche considerando l'avversario intanto montiamo la telecamera oggi vedremo quale delle squadre vada la meglio per il Balsa è un digiuno che va d'oltranza dal 5 di ottobre oggi però il Balsa può contare anche sul sostegno di due nuovi acquisti Calai e Ferrante giocatori sicuramente di un certo spessore si parte ora Pozzi, uno contro uno di Pozzi si porta la palla sul mancino, dentro per Maisy, torna saggiamente da Simone che si affida nuovamente a Di Mauro finte di corpo su Grancioli, se ne va molto bene il numero 11 poi decide di tornare indietro, comunque buona soluzione adesso attenzione il gol di Ferrante, quando mancano 54 secondi di gioco alla sirena Poggini si affida dietro a Grancioli ma capisce tutto Calaia che recupera il pallone. Attenzione Calaia tutto solo contro Faiella. Calaia arriva il gol. Nicolas Calaia si presenta così. Viene approfitta Biase che va dentro. E' qui. Ancora una volta Incredibile di Bitonto Attenzione a Maisy Sceglie Calaia Calaia tutto solo Serve Simone Dedica Per uno dei giocatori in squadra Che ha subito Un grave infortunio Giuseppe Gamberini Pronto a ribattere Ferrante Che va da Conti Cerca lo spazio sul sinistro Lo trova E trova anche L'undicesimo gol stagionale Nonché decimo in campionato Cerca di costruire Una trama di gioco Non c'è fallo Attenzione Pozzi A porta vuota Prende il palo E poi fa Pozzi perché Di Mauro lo trova, sfida in uno contro uno Proprio il capitano Poi bellissima l'invenzione per Pozzi da parte di Fabio Adesso attenzione Pozzi dentro per Fabio Tenta il tiro, respinto Poi sfida un po' tutta la difesa Elegantissimo Fabio che torna da Pozzi Siamo, ora, forza la trama di gioco Castellacce Ferrante capisce tutto e si inventa così l'euro gol. Già Luigi Ferrante si presenta così al palazzetto dello sport di Baricella. Suona la sirena, il punteggio dice balza 7 Vigor Fucecchio, 2. Bella prestazione in generale e sicuramente grande apporto di nuovi acquisti. Dove può arrivare il balsa di Stoggio? Per me non ci sono limiti, possiamo arrivare dove vogliamo arrivare, perché l'importante è volerlo e avere la determinazione di arrivare da qualche parte. Però possiamo fare un bel campionato, sicuramente riusciamo ad arrivare a togliersi delle soddisfazioni. Mi sarebbe piaciuto fare gol. Questa partita qua Che mi sarà un po' più facile Non è un problema Nel frattempo Sto prendendo sempre più minutaggio eh, Sto entrando sempre di più Nei meccanismi Quindi sono soddisfatto Ciao a tutti ragazzi Siamo prossimi. La partenza per Bordighera. Fabio sta scappando In questo momento Non si vuole far vedere Dalla telecamera Dov'è Bordighera? È Di volia. Guardate uno sportivo Dove va a cena Si vede anche bene Burger e di fianco Fabio Per la B di là Cioè la telecamera Parkour oggi Cioè guarda quanto scende per <ride> ed arrivare alla linea laterale Una no? roba assurda Eccoci finalmente All'interno del Palace di Bordighera. Ultimi contro penultimi La partita che non si può sbagliare da entrambe le squadre Tutto pronto Ora si parte È Nicola Scalaia Pozzi Conti Sfida ancora Vedda Spazio sul destro Il tiro Quindi torna da Fabio Che sfida a Mandaferi, Lo fa fuori Cerca di sfidare anche Pompeo Serva E lo fa fuori Poi ha lo spazio per il tiro Decide di non calciare Sul primo palo Parte Pozzi col destro Ivan Pozzi o Sayed Chiama Vedda Il blocco di Sayed su Simone Poi Tramontana dentro per Serva Che vada Tramontana Sayed sbaglia il passaggio Attenzione Conti Porta sguarnita Roberto Conti Ferrante Che vada Fabio Contro Bianco Taglia il campo, fa fuori bianco, poi forse con un fallo, non secondo l'arbitro. Sayed, in collaborazione con Guglielmi, mastica un po' il pallone, non lo fa invece Calaia. Bene per Conti che torna da Calaia, Calaia uno sguardo al centro, torna da Conti! Porta sguarnita, Conti dentro, Ferrante! Bordighera, quantomeno per accorciare il risultato, ora sbaglia tutto, Melini ne capisce le intenzioni, Conti! Suona la sirena. Il punteggio dice: Balza 6, Bordighera 3. Ne siamo stati bravi a recuperare e a giocare un gran secondo tempo. L'importante, dai, è la vittoria. Poi, dopo ovvio, se viene il gol. È sempre più bello e da morale a ah. tutti, dai. È difficile giocare poco, rientrare, uscire, rientrare così. Anche perché ho, ho molta voglia di giocare. E quindi, in quei pochi minuti che entro, magari ho fretta di fare tante cose. Alla fine, non riesco ad essere troppo lucido. Balza, Sant'Agata. E anche questo è uno scontro diretto. Nel mezzo c'è stata la sosta. E eh, bisogna capire anche come entrambe le squadre reagiranno, appunto, a questa pausa. È sicuramente è una partita difficile In classifica sono un po' più in alto di noi Quindi è una partita che dobbiamo vincere È importante fare i punti in questa partita sì, È un po' più difficile affidarsi all'istinto In questo momento in cui ho molta fatica per la testa ma... Tutto pronto Seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre il Balza per capire chi è veramente il Sant'Agata Per continuare a trovare le risposte trovate nell'ultima giornata Fadiga Pronto a battere il calcio d'inizio Della tredicesima giornata del campionato di Serie B Gioca la palla per Canale di dentro da Garofalo, Garofalo, uno sguardo dentro, ancora Canale, di forza Ferrante che vince un rimpallo. vince anche il secondo, Ferrante fino in fondo, e ora straface, dialogo bene con Di Norcia. Eh? e ora le indicazioni di Calaia, para di Bitonto, poi Fabio, scucchiaia per Calaia, il controllo di tacco del numero 10, Abra Calaia qui, dentro ancora per Fabio, Simone verticalizza per Fadiga, la palla rimane lì, numero di Simone, poi Fadiga dal nulla, e il pallone, attenzione, Conti subito dentro per Fadiga. E arriva il vantaggio. Il Sant'Agata strafaccia dentro, Schafri. Se Conti lo spazio per il destro, Conti. Dentro per Calaia che... Spalleggia con strafaccia Ancora Calaia E ora Annichiarico Poi Simone Attenzione Di Norcia Gioca la palla Per Lofi Che torna da Di Norcia Lo capisce tutto Di Norcia Che va dentro Per strafaccia Il tocco sotto Balza 5 Sant'Agata 5 Dopo aver ribaltata Essere sul punteggio Di 5 3 Sembrava quasi chiusa La partita E lì, lì si vede l'inesperienza Comunque è un punto Pesante per la nostra classifica Che dimostra Che siamo a un certo livello E dobbiamo continuare A lavorare E speriamo Di avere ambizioni Più alte Di quelle che ha. Abbiamo. Era una partita delicata messa molto sul piano tattico Il mister pensava che non potessi dare così tanto contributo alla squadra Sarà dura, dura per noi Però io sono molto ottimista in tutto Anche se loro sono in forma siccome possono veramente puntare a metterli in difficoltà Tutto pronto al palazzetto dello sport di Baricella Seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre Per raccontarvi quella che sarà la quattordicesima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Il Pontedera non perde dal 19 novembre Dall'altra parte un Umbazza che sta giocando molto bene Oltre che a ottenere grandi risultati Poi cerca di sfidare anche Ramire Zilzini di Conti, la palla rimane lì Fabio murato da Morganti poi Fabio Calaia trova il palo ma ottima conclusione da parte del numero 10 per centimetri non trova il vantaggio Ferrante che va lungo da Calaia uncina bene questo pallone Abra Calaia la sblocca lui chi poteva se non il mago del palazzetto dello sport di Baricella sbaglia ora il pallone riconquistato da Ferrante Fadiga torna da Ferrante Ferrante tutto solo torna da Ettore il passaggio capisce tutto Pozzi che va da Fadiga la palla dentro dentro per Ferrante Ramirez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 Avevamo alti e bassi durante la partita, però siamo stati concentrati, forse più bella partita di questa stagione da questo punto di vista. Dietro questa vittoria ci sono tanti sacrifici che abbiamo fatto con la squadra nell'ultimo mese, quindi all'inizio non è stato facile conoscerci, soprattutto all'interno del rettangolo di gioco. Sono tre punti importantissimi, veramente. Penso che questa partita mi sia stata molto d'aiuto per il futuro, penso di aver imparato molto oggi, più oggi che magari nelle altre partite. Sicuramente non ci sarà vita facile per il Balsa quest'oggi, vedremo comunque come se la caveranno, considerando appunto anche il periodo positivo. Eccoci finalmente È il momento della verità È il momento di capire se davvero si è diventati grandi E si può albergare nella zona alta della classifica San Giovannese balsa Attenzione adesso Ferrante si va a riprendere il pallone su Molina Ferrante è dentro per Calaia Abra Calaia aperto le danze La verticale che non riesce si va a riprendere il pallone Leroy Che cerca il dribbling su Calaia La palla fortunatamente finisce tra i piedi di Bellocci E poi Leroy Rigeschi Che va ora proprio da Pozzi Cerca la palla lunga in direzione, Conti, Roberto! Bitonto senza problemi, fa ripartire subito la sua squadra, dentro per Calaia, per Maizi! Cioccolatino che Calaia serve al numero 4. Attenzione adesso, Righeschi la palla dentro per il numero 7, Faelli! Ringrazia l'arbitro, ma attenzione batte subito Leroy Righeschi, sempre dentro per Faelli! Conti gioca, questo pallone dentro per Fadiga, domestica bene, il pallone Fadiga dentro per Pozzi! Cerca lo spazio per il sinistro. Il sinistro di Rigeschi. Poi D'Alterio. Botta sicura. Cosa ha parato Di Bitonto qui? Con la testa. Si il pallone addosso. Sempre al numero 10. Ora può ripartire Di Bitonto. In collaborazione ai Conti. Conti. La finta Dentro per il numero 10 Che va dal 7 E la San Giovannese Ma adesso di Bitonto Batte subito dentro per Ferrante Già Luigi Ferrante È un gol fondamentale Palla perfetta sulla testa di Ferrante dentro, Cerca di far esplodere il suo destro Non ci riesce Poi va da Faelli Faelli La palla rimane lì Dalterio E capisce tutto anche Conti Che può ripartire Parte Conti Lo sprint di Conti Robi Conti Superbike Arriva il gol Che forse chiude la partita Che forse cambia una stagione Roberto Conti E 7 a 5 Un gol importante che forse mette il punto esclamativo Ce ne esultano già in panchina eh, Devo dire un grazie ragazzi Perché noi non facciamo questo di lavoro Probabilmente non lo faremo mai Però siamo un gruppo unito eh, E questa è la nostra forza 1, 2, 3, playoff Quest'oggi si sfideranno Mattagnanese balza Vada Wojtek, l'uno contro uno di Wojtek Salta secco Calaia, poi Wojtek Di dribleggiare un po' tutta la difesa Votano fino in fondo Battuto da Calaia che va da Conti. Sbaglia tutto. Votano ancora Conti. Che sfida tutta la retroguardia avversaria, La sfida Pozzi. Doppio passo di Wojtek. Il tiro. Murato da Pozzi. Poi la palla rimane lì. Votano. Del balza fino a questo momento. Ma seguiamo Wojtek. Poi Calaia. Cerca il passaggio dentro. Bene per Fabio. Fabio sul destro. Il tiro. Adesso... Ferrante va da Calaia Molto bene Calaia Abra Calaia Egemonia Calaia Che va da Wojtek Che fa fuori ancora Conti Wojtek Gioca dentro per Garcia Dunque Fabio Sfida Wojtek Le finte di corpo del numero 11 Mukai Che sfida Ferrante Lo fa fuori Fabio Molto bene su Mukai La palla rimane lì Fabio In scivolata è un... Che bella l'idea di Calaia In questo caso alla fine non è, non è... Adesso che è bella anche l'idea di Fabio Che dialoga molto bene con Crescione E poi Crescione prova a ripartire Fabio bellissima l'invezione In direzione Calaia Che gioca dentro per Crescione. 5. Balzapoggese 2. Loro meritatissima vittoria, un dispiacere nostro che siamo tornati a girone d'andato. Per me Fabio ha fatto una buona prestazione, doveva avere un po' più di spavalderia l'uno contro uno Sky, Assasso Maggiore, quando fanno le partite di Serie A non hanno questa qualità d'immagine immagine, ma proprio nel posto giusto, al momento giusto. Complimenti ragazzi, veramente. <ride> Grazie mille, Mister, non penso di essere andato male, però spero di fare gol, visto anche che magari faccio un po' fatica a trovare minutaggio, un po' di pesantezza di fare il primo gol. Siamo da una sconfitta. Però questo non cancella tutto quello che abbiamo fatto prima Questa è una partita da vincere Visto anche che è uno scontro diretto molto importante Oggi si vedranno sfilare Valzar Pinova Capisce tutto Calaia che guarda la porta La cerca e la trova Abra Calaia La sblocca sempre lui Fabio lo segue Poi uno sguardo al centro Va da Pozzi di prima Fabio Il tunnel di Fabio Su Edaudì Attenzione Vuole lo spazio per il destro Non lo trova Poi Veronica su Cubillos E il pallone dentro per Pozzi Pozzi tutto solo Dunque Ferrante Di prima Bello Il pallone di Conti Geniale A servire a Bracalaia La rete Del mago Del palazzetto Dello sport di Baricella Adesso con la collaborazione Del prof Gianluigi Ferrante Che va da Fabio Ottimo il controllo Orientato con la suola Poi Scianna Adesso proprio Steve Che va da Conti Dunque Pozzi Verticalizza Bene Fabio di prima Per Conti Che torna sempre da Fabio Attenzione: uno contro uno contro di Fabio con Martelli! Martelli! in palo da Audi, fine in fondo ed Audi dentro per Gravina, andando a pescare tra le linee Fadiga che allarga il gioco per Conti che va dentro ancora da Fadiga che dà un pallone scomodo da gestire a Ferrante che lo allontana come può, arriva Gravina si abbassa ora già Luisi che riceve cerca il pallone di ritorno per il 4, capisce tutto Fadiga che va da Conti, Roberto Conti la chiude lui, il balza torna la vittoria, scavalca l'Arpinova siamo stati tosti, duri la partita è diventata maschia praticamente subito e noi abbiamo retto secondo me questa è la strada giusta, credo che la squadra debba impegnarsi dare sempre il 100% poi raccoglieremo i frutti di quel che verrà sono abbastanza soddisfatto sia della prestazione personale che di quella di squadra siamo andati molto bene dobbiamo solo magari chiuderla prima solo tutto pronto all'arena sport per assistere a quella che sarà tra pochi minuti la diciottesima giornata del campionato di Serie B di Futsal Olimpia Reggio un Balsa, primo posto in classifica 11 vittorie consecutive è una squadra che sta facendo un campionato a sé poi va da Fabio che cerca il pallone dentro incredibile per fatica che non ci arriva di pochissimo Mazzariol va a pescare Valtin che slalomeggia nel traffico e fa 1 a 0 E ora Stilk a cavale. Va lunghissimo da Fabio Il numero di Fabio Su Arduino Il tunnel Poi va a pescare Maizi Col tacco Pozzi, pardon, Che va da Maizi Simone col sinistro che verticalizza bene per Fation Che cerca di girarsi Poi va da Mazzariol dentro per l'11 Si cerca di innescare Fabio Che accelera Va sul destro Poi Fabio Molto bene Tra due uomini supera Prima Caffari E poi il numero 22 Ma seguiamo ora Fation Ora riparte Fation Attenzione Un 3 contro 0 Fation Steve Caccavale Olimpia Regium 6 Balsa 0 Bisogna resettare Logico che loro fanno un altro sport Un'altra categoria C'è un motivo se loro su 18 9 partite, quello che è, ne hanno persa una e le hanno vinte tutte le altre Abbiamo fatto moltissimi errori noi Però secondo me sono stati indotti dalla loro bravura la settimana scorsa un discorso a parte Era una squadra veramente fortissima Secondo me siamo preparati per questa partita Campionato di Serie B di Futsal, balza Real Casalgrandese Tutto pronto, si parte I Pozzi va ora proprio dal 10 che dribleggia in mezzo al traffico Calaia! Abra Calaia, pettina la palla con la suola E poi il gol da Futsal Peccato, adesso vediamo belle le finte di corpo di Fabio Surraio La Molto bene ancora la suola Ora vada Checa Dunque Renghifo, bello ora il numero di Fabio sul numero 10 che prova a ripartire, sprinta l'11 che va al sinistro, la parata di Venturi, numero 10, cerca il guizzo, lo trova ora, Calaia dentro per Maizzi! La finta di corpo di Raiola, poi il tunnel su Fadiga Poi va a pescare bene Marzano dentro per Checa Marzano ma adesso il lancio lunghissimo Per Calaia, dentro per Meizi Poi toglie le castagne al fuoco di Bitonto Non perfetto, qui Renghifo nello stop Capisce tutto Conti, c'è cioè Meizi tutto solo Conti, Venturi para Ma attenzione alla ripartenza di Renghifo Stell Che ha tanto campo davanti a sé Se lo prende tutto, Renghifo Stel Che occupa adesso proprio Calaia col destro Raiola salva un gol, poi ne salva due Anche Venturi, parte Ferrante col destro Palo, dunque Pozzi Rischia tantissimo Pozzi. Capisce tutto. Ortiz. Ortiz. Palo clamoroso. Di Calaia. Che va da fatica. Il destro di fatica. Difende tutto. Termina in pareggio. Lo scontro playoff. A in bocca. Per la squadra di Veli Andrej. Era oh, una partita in cui ci tenevamo molto a vincerla. Eh. Per noi sono due punti persi. Secondo me abbiamo sbagliato fin da subito. L'atteggiamento mentale. Palla in mano per il direttore di gara. Pronto a dare il via a quella che sarà la diciottesima giornata del campionato. Under 19 nazionale. Che vedrà sfidarsi. Balza. Fuzza Sassuolo. Dentro sempre per Fabio. Il numero sul 7. Il numero anche sul 3. Poi mette questo dentro poi vada da Enacali. lo spazio per il destro lo trova poi fabio arriva il primo gol in stagione con la maglia del balzo da parte di fabio di mauro va a premiare fabio il numero di fabio su Gitali, che lo fa fuori secco poi ancora fabio fino in fondo fabio fa fuori anche bellei di mauro ha tanto spazio davanti a sé il numero 11 che sfida in 1 contro uno. Gitali. lo fa fuori secco per la seconda volta fabio di mauro non può sbagliare gol che vale il meno 2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 ma spedisce la palla addosso a Fabio, che guarda la porta, la cerca e la trova! Fare gol aiuta a visualizzare, a farne altri. Quindi è importante anche fare gol, anche se non è la Serie B. Può essere utile per fare altri gol in B. E vediamo come andrà. Ce la metteremo comunque tutta per sostituire chi manca e far notare il meno possibile le loro assenze. Il big match, il derby, Bologna Balsa. Dunque Ferrante, bello lo sto. orientato di Ferrante a superare Cortés. Ferrante! Che riparte ancora Ferrante e ancora Pacciaroni! Rever Cortez va ad Anzaloni. E così nel passaggio di ritorno a Pozzi. Poi ritrova la sfera sempre l'11. Che trova un gran numero. Se la palla lui o Fabio, la prende Fabio. Bello il numero. Capisce tutto il 5. Che fa esplodere un gran destro. Anche Anch'esso da Fusca. Da questi a Fadiga. Buono il pallone in direzione Anzaloni. Che va vale da Anzaloni. La sola di Anzaloni per Cavina. Davanti a sé Rever Cortez. Si sposta la palla sul sinistro. Ferrante. La palla rimane lì. Il Caimano. Da questi a Fabio che difende molto bene il pallone Buono il lavoro qui di Fabio che fa fuori anche Radesco Che padronanza di Cavina Che va a scucchiare molto bene per spada Che va a innescare Beltrami Osere Ver Cortes! Calcio d'angolo affidato fidato i piedi di Mordacci che va dal Caimano Dentro ancora per Mordacci Bologna 5 Balza 3 Ci ho messo un anno buono Per trovare una mia dimensione E oggi ho visto Fabio Fa grandi cose Se siamo fatto la stessa prestazione Con la casa grandese Sicuramente non sarebbe andata Comandata Dobbiamo rialzarci E vincerla per forza Buona fortuna Fabio E complimenti per il tuo primo gol In Serie B Il balza per dare uno scossone Alla propria classifica Al proprio campionato E la posa Bologna invece Per salvare la faccia Tutto pronto Parte ora il match la Mordacci che riesce a domesticare Un pallone è difficile Poi va dentro sempre da Simone Fabrizio Simone Lo capisce tutto che però regala nuovamente il pallone al numero 11. Che poi è elegante nel possesso. Poi va a innescare Fabio il controllo con la sola del numero 11. Che poi sguscia via sulla Medica. Attenzione Fabio contro Santonocito nocito! No, Pozzi va da Calaia. E attenzione Toschi col destro giro. Porta la palla sempre con la sua eleganza. Il destro, palo. L Inserimento di Vangelisti a favorire Mogari. Chiama la verticale di Fabio. Che riceve il pallone. Si sgancia molto bene il numero 11. Che poi duella con la Medica. Bello il controllo con la sola da parte dell'11. Che poi adesso Fusca va proprio da Fabio. Che fa esplodere il mancino col piede. Rischia sull'attacco di Mogari Poi finisce Da questi a Fabio Che verticalizza per Calaia Attenzione Molto bene con la sola Calaia Verticalizza ora da Fusca Che spalleggia con Dradi Che torna da Abra Calaia Vantaggio Del mago del palazzetto dello sport di Baricella Che ora esulta Con l'aquila albanese Dunque Fabio Calaia dice a Fabio di puntare Fabio lo fa E fa fuori la medica Va dentro da Fusca Adesso Fusca Che va da Ferrante Da questi a Fabio Difende la palla col destro Fabio Di Mauro e arriva il gol. Il primo gol in serie B di futsal. L'esultanza di Calaia. L'esultanza di tutto il balsa. Sempre da Ferrante lo sprinzo. Evangelisti gioca la palla al centro. Fadiga. Finisce così. Balza 4. Aposa 1. È una bella squadra. Il mister è molto bravo. C'è una dirigenza eccellente. Quindi ci troviamo bene. Se hai visto anche nel primo tempo, hai giocato una buona partita. Avevi il mood di qualcuno che oggi avrebbe segnato. Sì, dai, ero carico. Oggi ci credevo nel gol. Sono molto felice che sia arrivato. Mi spiace un po' per quello mangiato alla fine. Per qualche errore, però. ne è completo. Adesso sono felice di una buona prestazione Ragazzi oggi purtroppo abbiamo una bruttissima notizia da darvi Abra Calaia, il mago del palazzetto dello sport di Baricella È stato tagliato fuori per uno screzzo con la società Con il presidente quindi purtroppo non farà più parte Della rosa del Balsa da qui a fine stagione Allora sono una squadra molto ostica Dobbiamo puntare a metterli in difficoltà a Dare il massimo e magari riuscire anche a strappare qualche punto Il laterale destro di Mauro Lo sfida è il numero 11 che poi cerca di inventare Fa fuori due uomini eh, Insomma sembra un po' al limite da questa inquadratura Il pallone sembra addirittura dentro poi il 24 si va a riprendere il pallone. Pettina la palla col destro. Ferrante da questa ancora Baluardi. Dimmi tonto Ci arriva invece Falaschi che fa partire il destro. Bravo, può semolarsi E poi Baluardi. Riesce a alleggerirsi dalla pressione. Ma attenzione a Neil che vada da Silva Matteo. Che ora ha spazio per fare esplodere il sinistro. E lo fa. Che torna sempre dal numero 8 che carica il sinistro. Lo attacca Fogli. Riconquista la sfera. Il numero 17. Forse con una mano, non secondo l'arbitro. Fogli da Fabio. Un merito anche poi del Balca Perché poi non dimentichiamoci che questa squadra con il mercato che ha fatto a dicembre se inizia la stagione in questo modo la finisce tra le prime 5 sicuramente loro hanno anche più obiettivi si può dire puntano ad arrivare in zone più alte mentre noi diciamo che è un po' complicato abbiamo poco da giocarci Nick è un trascinatore è stato molto utile secondo me per me per aiutarmi a migliorare mi ha aiutato tantissimo un po' ancora molto da migliorare però sicuramente rispetto all'andata sto molto meglio partita molto complicata oggi per il balsa che affronterà il fuzz al prato dischetto in bocca si parte di passaggio la trovo ora affidando la sfera a Fabrizio Simone che verticalizza bene per fatica la sponda del 3 per il 5 Pare di Maso che va da Montorsi che va da Fusca Da questi a Fabio Lo attacca da amico Fabio in protezione palla Fa fuori secco Il capitano del prato Da questi a Fabio Bello il dribbling su Montorsi Vanzi a sé a Pozzi. Poi lascia sfilare per Damico. Che va al destro. Para di Bitonto. Una volta, poi due. Adesso il numero 6 del Prato, va dall'11 che verticalizza per Patetta che torna da Balestri. Che sfida Fusca. E il Galaf torna da Patetta. Che torna ancora al centro da Zaccaria! Che va da Conti, carica il destro. Laino. Sì, che torna sempre da Ferrante. Dentro per Pozzi! Laino Buono il dialogo ora tra il 3 e l'11, Fabio va in verticale. Da questo è ancora Fabio. Prova a sprintare Fabio. Forbice esterno destro. Molto. Bene, vada Simone. Che torna da Fabio. In stanza, bravissimo Toschi. Invece. Ma adesso attenzione Fabrizio Simone. Va da Fabio. Il suo tiro di metto l'asis per fatica. conti che pensa al destro. Lo fa esplodere l'Aino okay, il balsa se lo stava giocando. Ma adesso seguiamo Pozzi. Che va da Fabio. Il numero di Fabio su D'Amico e su Balestri. Poi va dentro da Ferrante. Che cerca il pallone di ritorno per l'11. Poi con l'aiuto di Conti fa ripartire Fabio. Che fa fuori il capitano del Prato. Fa fuori anche Patetta. Fabio scatenato. Fa fuori anche Di Maso. Gioca la palla dentro per Ferrante. Non c'è livello 24. Ed è game over. L Ora erano più bravi a livello individuale. Però secondo me un pareggio non ce l'avrebbe tolto nessuno. E il mio prossimo obiettivo e convince il secondo di Mauro a giocare a 5 e poi l'impresa sarà al terzo si sì. è svegliato Cristo arte, cultura e intellettualità cos'altro se non Steve la 24esima giornata del campionato di Serie B di Fuzza. Vigor Fucecchio balza pronto a battere il calcio d'inizio di questa giornata che avviene ora sempre per la Fucecchio con Patetta che va da Grancioli Fusca preferisce andare a sinistra da Fabio. La forbice sono mannati ancora. Fabio in uno contro uno col 5. Fabio parte il tiro e arriva il gol. Adesso seguiamo Ferrante che va subito da Fabio. Lo sto per entrato dell'11. Frizzi miracoloso. Poi Mordacci si allunga un po' il pallone. Capisce tutto. Patetta che va da Castellacci. Carica il destro. Ha cercato di inserirsi per via centrale. Non è stato trovato con una palla esterna. Adesso Fabio. attenzione Fabio. L'invenzione. Bella giocata lo stesso. Adesso bello, bello il numero di Fabio su Patetta. Disegna fuzza al Fabio che va da Mordacci. Ferrante dalla parte opposta per Fusca dentro. Per Mordacci Castellacci, la palla è sulla linea. Lo sprint su Ferrante fa fuori secco. Il numero 24, proetto, il palo interno. La palla rimane lì. Da questi a Lorenzelli. Carica il destro a Lorenzelli. Vediamo ora Ferrante che duella con Amannati Ferrante va dentro da Simone. Ora Ferrante va dentro da Mordacci L'invenzione del prof il numero 5 a Mannati che va da Martini. Da questi a Poggini che torna sempre dal numero 15. Uno sguardo al centro. Va a servire ora Grancioli. E a Toschi uno sguardo attorno a sé. Va da Fabio. L'11 torna sempre da Giacomo Toschi. Da questi ancora il numero 11. Lo aggredisce. Grancioli lo fa fuori secco Fabio che va dentro da Ferrante che va da Mordacci carica il destro la palla rimane lì ancora Andrea Simone cerca il destro la parata miracolosa di Frizzi cerca l'imbucata per Rovela che va al mancino di prima dunque Ferrante il movimento del 24 a favorire il 14 cosa combinerà il numero 13 che va lì all'indietro da Ammannati Grancioli cerca il tiro di prima capisce tutto Conte attenzione la palla è buona Conti 70 giorni dopo Arpinova il balza in spugna il PalaSport di Fucecchio finisce 6 a 4 per gli ospiti la partita è stata molto aggressiva più che tecnica tattica però con i singoli si è riusciti a tirarla su e combattere e vincere la partita non sono abituato a giocare così tanto mi ha fatto molto piacere comunque mi piacerebbe iniziare a prendere. Sempre più minutaggio come ha fatto oggi. Dobbiamo stare concentrati anche oggi e tentare a vincere tre gol e un assist nelle ultime quattro partite. Sono numeri sicuramente stimolanti, ma devi dimostrare ancora una volta di essere insaziabile, no? <ride> e match day in quelli di Baricella. Le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo e noi siamo qui per raccontarvi quella che sarà la venticinquesima giornata del campionato di Serie B di Fuzza. Pronto andare Rico che lascia Pompeo. Poi il dialogo tra Bianco non è prolifico, capisce tutto Fabrizio Simone che va a pescare il prof. adesso Macario va da Grillo. Il destro, attenzione, la palla rimane lì. Capisce tutto ora Grillo che prova a ripartire con la collaborazione di Fabio che va al sinistro dunque, bravo Fabio in questo caso Ci ho trovato la respinta di un portiere attento adesso vediamo molto elegante sempre il numero 11 poi rinviene anche Mordacci che riconquista la sfera Fabio dunque Fusca dentro per Mordacci tutto solo davanti al portiere Mordacci adesso pronto ad andare Giuseppe Pulvirenti che va da Pompeo Serva che si stacca ancora il numero 24 cerca lo spazio per il destro deviato traversa Ferrante Carica il destro, va dentro da Fabrizio Simone. Il magino, il palo. La palla rimane lì. Attenzione Conti, è ancora viva. Poi Fabio, fallo di Luca Bianco. Adesso aspetta solo il fischio. Parte ora Roby Conti Adesso attenzione Fabrizio Simone che va proprio da Fabio Cerca lo spazio per il sinistro Fabio gioca al centro Poi Di Giorno va dentro da Ivan Grillo Del numero 9 avversario dunque Fusca Ancora dentro da Fabio Buon lavoro su Di Giorno Fabio sguscia via Ancora Fabio Dentro per Roby Conti Superbike Conti riceve ora dal Caimano Che va dentro per Fabio Attacca Tramontana Il numero di Fabio su Tramontana Che vede la porta È un golasso quello di Fabio Di Mauro Un gol incredibile Conclude benissimo a fil di palo Potente prevedere Preciso 5 a 2. A più non posso perché quello di Fabio è davvero un gol da cineteca. E vediamo proprio il numero 11 che ora sprinta via il fallo di Pulvirenti. E il direttore di gara che richiama l'11. Comunque arriva il primo cartellino giallo in serie B di futsal per Fabio Di Mauro. Che diceva come sono stato toccato. Poi buona la lettura di Positano che va da Enrico Serva. Che fa fuori Mordacci, ma capisce tutto. Fusca duro sul 21 del bordighera. Poi Samuel Mordacci, seguiamo ancora Pulvirenti. Che va da Enrico Serva. Duro, deciso. Ivan Pozzi viene ora espulso. Attenzione, cartellino rosso. Enrico Serra capisce tutto Fabio oh, Ottimo ancora il lavoro del numero 11 Che ora con eleganza sta disegnando Fuzzal Ed ora angolo affidato ad Enrico Serra Che va a pescare all'indietro Ivan Grillo Che colpisce sulla schiena a torre Fabio può ripartire e lo fa bene E 2 contro 0 la solata di Fabio per Andrea Simone Che ripartenza di Fabio Di Mauro Può ripartire ora Steve Che va a innescare Fabio l'intervento Il fallaccio ai danni di, di Fabio non secondo il direttore di gara Ma adesso seguiamo Vedda No a Bulgarelli Cartellino rosso anche per No a Bulgarelli Serva Dribbleggio in mezzo al traffico Va dentro ora la torre Che va a destro La parata Di Andrea Simone Pompeo Serva Va dentro da Enrico Serva. La palla rimane lì. Attenzione, ancora tramontana. E poi arriva il gol di torre. Balza 7. Bordighera 3. Sono molto contento dei, dei assist e del gol. Soprattutto di aver vinto. Ah, meglio non parlare della munizione. Perché <ride> direi cose brutte. Quindi. Oh, fatto voi. Sei infastidito. Abbiamo dimostrato di essere superiori. Il piano del gioco. Siamo sì. arrivati al termine di questa fantastica stagione. Siamo primi dalla linea eh, promossa. Io dalla partita non penso nulla perché è stata vergogna. <inaudible> Ciao a tutti, grazie. Sto tornando. tornando. Sì, L'avversario non era del nostro livello, però no, nel 3 contro 3 ho fatto meglio di oggi. Ho visto Fabio in gran spolvero. Tanta roba 30 punti li abbiamo fatti, poi c'è manca ancora una partita. Quindi, qua abbiamo promosso. Sono molto soddisfatto. E con questa partita si chiuderà il campionato di Serie B di futsal. Eh sì, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo atto di questa stagione. Però, ultima partita al Balsa o l'anno prossimo rimarrei qui? Non lo so ancora. Sicuramente qua mi sto trovando benissimo. Quindi mi piacerebbe continuare qua. Vediamo comunque ci sono diverse cose da vedere. Poi valuteremo. Ultimo appuntamento per questa stagione calcettistica: Santa Catabalza. Laterale destro. Fabio di 26 giornata del campionato di Serie B di Futsal cerca una soluzione va a destra poi da Fabio attaccato da Quacquarelli così da parte di Fabio che poi rimedia Forbice su straface vuole il centro del campo Fabio Sta davanti a Seva a servire Bahi interviene Conti Bahi lo fa fuori secco Bahi dentro per canale Che okay, mano che avrebbe potuto depositare in porta adesso il mancino ancora di Conti tutto pronto ormai Fadiga tocca per Robi Conti Superbike no, Quindi va lì da Conti che sfida un po' tutti Conti col mancino Dentro per Quaquarelli che prova a girarsi il numero 8 Poi bella l'imbucata per Bahi Whee! Poi Canale ancora in conduzione, molto bene Con la suola, va dentro per Quacquarelli Fuori tutti, va dentro da Monaco Il destro deviato da Andrea Simone, poi di Bitonto Che vuole il centro del campo, lo ottiene. Poi va a servire Lofi, la solata su Fabio, Lofi dentro Per Di Norcia, che va da Mordacci Sbaglia lo stop, il numero 29 Capisce tutto, Quacquarelli vis-à-vis -vis Con Di Bitonto, Quacquarelli Da questi a Fabio che punta Quacquarelli, buono il dialogo con Andrea Simone Che va con la punta del piede destro a calciare in porta Diga, lo attacca Di Norcia, Ettore Fadiga con la suola Il numero su Di Norcia, Fadiga con la Punta vede la porta E Fabio che punta straface, Fabio si sposta al mare Sul sinistro Maizi! A un passo dalla quinta marcatura In Serie B In questo caso a negargliela Non è stato un difensore del Sant'Agata Bensì Ayman Maizi ai piedi di canale contro il movimento di De Magistris. E Apoteosi Sant'Agata. E blackout balza Arriva però a Fadiga da questi a Fabio che cerca una soluzione. Cerca lo spazio per il sinistro. Buona la palla per Camano La palla rimane lì. Simone il palo. Che cerca una soluzione. La trova in Fabrizio Simone di prima per Fadiga. Di prima per Fabio che va al sinistro. Annichiarico. Il numero 13. Maizzi si riconquista la sfera. E poi va da Fabio il destro. Si chiude ufficialmente il campionato del Balsa. Il risultato finale 19 a 3 per i padroni di casa. Non c'è stata la propria partita. Non abbiamo creato nulla. Avremmo una brutta partita. Da parte nostra, davvero mi dispiace concludere la stagione così. Come valuti in generale questi che sono stati i tuoi primi sei mesi nel mondo del futsal? E se effettivamente ti piace di più del calcio? È un po' difficile dirlo dopo questa partita, è veramente brutta, però in generale mi posso ritenere soddisfatto. Mi sono divertito molto in questi sei mesi. Non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione, ovviamente con il futsal. Sì, mi aggiungo anche io i ringraziamenti a tutta la società, ovviamente al mister, al presidente, al direttore sportivo. Ovviamente ringrazio anche tutti voi per averci seguito. Spero che continuerete a farlo. E vedremo con che squadra, vedremo se è sempre qua. Noi ci vediamo allora. con il prossimo video e con il... Per la prossima stagione. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.